Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio fare un progetto di Art Journal eh, che sarà, diciamo, l'ennesima pagina eh, di separazione all'interno del mio quaderno dei progetti. Quaderno dei progetti dove appunto ho fatto varie pagine che trovate tutte nel mio canale per far vedere diciamo un po' di tecniche di lavorazione. E per la pagina di oggi utilizzerò acqua color, timbri, stencil, voglio fare una pagina così un po' un po' allegra un po' primaverile con dei colori molto chiari visto che la primavera tarda ad arrivare almeno cerchiamo di metterla sul cartoncino allora la base eh, che utilizzerò è un foglio di, di cartoncino da 200 grammi che serve per eh, da utilizzare con, eh, con gli acqua color eh, questo proprio perché utilizzerò acqua color quindi si bagna ed è meglio utilizzare un, un supporto idoneo perché se voi utilizzate del semplice cartoncino e magari rischiate che, si, che diventi troppo morbido, che non, che non, ab, che non abbiate l'effetto desiderato. Invece queste sono quelle carte che servono per usare appunto acquerelli, eh, pennarelli acquerellabili, eccetera, che quindi assorbono molto bene l'acqua e vanno bene per fare questo lavoro. Un'altra cosa che mi sono fatta per fare questa pagina, ve la faccio vedere, perché poi quando parte il video, praticamente ho recuperato una scatola. Eh, da imballaggio praticamente me la sono tagliata con un'altezza un di 15 cm così finalmente quando utilizzo eh, i vari colori che devo andare a spruzzare eviterò di imbrattare tutto come praticamente facevo di solito e quindi ho trovato questa soluzione che avevo visto su su un tutorial mi è sembrata molto intelligente e ho, ho deciso di adottarla e quindi mi sono eh, realizzata questo supporto che vedrete molto spesso all'interno dei miei video Detto questo, eh, partiamo con la procedura su come realizzare questo nuovo progetto. Questo è il lavoro di oggi finito, ve lo faccio vedere nei particolari da vicino. Vedete che semplicemente con un timbro di un fiore, una foglia e un po' di colori si può fare qualcosa di carino. Considerate che voi potete usare i fiori che avete, le foglie che avete o addirittura potete disegnarle a mano e, colora e colorarle con i colori che che avete, io ho usato i Distress Marker ma chiaramente si può usare qualsiasi tipo di colore a questo punto andrò ad inserire la mia pagina all'interno del mio quaderno progetti se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere il più in fretta possibile e oppure se avete piacere lasciate semplicemente un like o un commento così saprò se anche il video di oggi è stato di vostro gradimento se non siete ancora iscritti al mio canale vi chiedo di farlo, così mi aiuterete a farlo crescere. Se invece fate parte delle persone che ormai mi seguono da tempo e con affetto, non mi resta da fare nient'altro che ringraziarvi di cuore. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!